Va bene, allora come vi avevo annunciato, abbiamo organizzato per martedì prossimo, quindi nelle loro di lezioni in quest'aula, un seminario che avverrà a di riuniti, quindi primo e secondo corso insieme, invitando questa ingegnera Zocca, Elisa, che lavora, come vedete, su Interesa San Paolo, all'interno della direzione dei sistemi informativi lei si occupa eh, al momento di qualità però in passato si è anche occupata di diciamo, requisiti specialmente dal punto di vista dei sistemi informativi e eh, ci verrà un po' a raccontare come vedono loro il problema dei, della formalizzazione dei requisiti nei loro sistemi informativi che chiaramente sono decisamente più complessi e, eh, e con una base di utenza molto critica e molto ampia rispetto chiaramente al... al ai Giochini che facciamo qua in quest'Aula. Io ho visto in anteprima una parte delle slide che vorrò utilizzare, e mi sembra che sia molto complementare e in formato convergente rispetto alle tematiche che raccontiamo qua, non c'è un minimo di conferma del fatto che magari non raccontiamo cose del tutto assurde o astruse. Ehm, quindi siete tutti invitati, ehm, credo che sia un momento interessante per vedere poi nel mondo lavorativo queste cose che come si declinano quindi sono più facili, più complicate più semplici, più rigide o altro e magari eh, una delle domande che io vorrò fare alla fine del seminario se non la fate già voi è il rapporto che vedono in questo, in questo ambito tra ingegneri informatici o ingegneri gestionali cioè che tipo di figure No? è più eh, utile da, dal loro punto di vista che lavorino o che collaborano in questo tipo di settore. Allora, come ho scritto qua sotto il seminario, è seminario aperto, quindi se avete amici, colleghi, compagni no, della triennale, del, del secondo anno o chiunque voglia venire, eh, penso che, spero che i posti in aula 16 ci siano a sufficienza. Eh, e in ogni caso, al massimo ci stringiamo, non, non è quello il problema, anzi, quindi ditelo pure. Adesso vedremo se, riuscire, se riusciremo anche a far mandare una, una mail direttamente dal coordinatore a tutti, a tutti gli iscritti eh, per poter pubblicizzare la cosa. Eh? Eh, non ci sarà la registrazione per questa lezione perché sono, per i contenuti che racconta sono di carattere anche aziendale, quindi non, non possiamo prenderli eh, così, mandarli ai quattro eventi. Ok, allora questo segnate, no, non dovete segnarlo perché normalmente no, martedì alle 14.30 abbiamo usato l'orario delle lezioni, abbiamo un'aula che appunto, dovrebbe essere sufficientemente capiente. Ok, eh, invece iniziamo oggi un percorso che ci porterà al, agli ultimi due capitoli del, del corso. Ehm, ci mancano due aspetti, ancora da vedere, da qui a Natale essenzialmente, che sono da una parte l'aspetto dell'interfaccia utente, qui noi vedete ci siamo via via avvicinati ai concetti, ai processi, dai processi del caricudo, del caricudo, allora non solamente delle azioni che abbiamo nel caricudo, duro, a un certo punto arriviamo all'interfaccia. Uh, e quindi vedremo quali sono dei criteri di progetto dell'interfaccia, alcuni eh, criteri molto semplici di progetto dell'interfaccia, e, e quindi impareremo a tradurre in bozze, cioè backup, questo tipo di idee di interfaccia. Quindi sarà il passo successivo in cui si prende una narrativa e un caso, di un caso di uno e si traduce essenzialmente nella sequenza delle schermate o ideate che la implementano. Eh, per fare questo ci serve un cappello davanti che diciamo così vediamo di trattare e aurire oggi sulle tecnologie di tipo web, no? perché di fatto eh, oggi siamo tutti utenti no? abituati a utilizzare sistemi su internet, quindi pagine, applicazioni web, eh, però nel momento in cui dobbiamo disegnare un'interfaccia dobbiamo capire quali sono le potenzialità di quella tecnologia. Cioè, mentre se io sviluppo un'applicazione mobile, oppure un'applicazione da installare su un PC, desktop, nel momento in cui l'applicazione è partita questa ha il controllo di tutto, quindi può fare ciò che vuole, essenzialmente, all'interno del desktop di Windows o all'interno del smartphone, quando è aperta, eh, per quanto riguarda l'applicazione web no, è molto più complicato e quindi hanno una serie di limitazioni che ci, che ci vincoleranno poi nel modo in cui riusciremo a disegnare l'interfaccia. Dove sta l'informazione, con che tempo arriva, se c'è un tempo di ritardo, di latenza di cui dobbiamo parlare. Quindi, oggi vi racconto: riprendendo ad esempio quelli di voi che hanno fatto l'anno scorso il corso di, di, di Lioi, probabilmente alcune cose che vedremo oggi le sapranno già, ma le rinquadriamo semplicemente per, per avere poi il contesto. Per dire: ehm, Ok, se io devo fare un'interfaccia così, in realtà posso farlo o non posso farlo, la tecnologia voi me lo permette. Hm? e ci arriveremo. Allora, eh, qui parliamo di sistemi informativi web. No? Io avevo preso, tanto per esercizio, un libro di sistemi informativi, di quelli che vengono usati in altre università, e ho, ho, ho cercato il capitolo che parlava di sistemi informativi e dice, sistema informativo di tipo web eh, rappresenta il fatto che la comunicazione tra i computer e il server, quindi chiama host, avviene attraverso l'internet, la rete internet. E quindi l'accesso all'informazione e ai servizi è supportato da un programma che gestisce l'interfaccia utente, noto come browser. Questa è un'informazione terribilmente riduttiva, così, così come è descritta, è veramente una tristezza. Eh, il resto del capitolo peggio eh, cosa, diciamo, la, la cosa essenziale qual è? che è il punto di partenza è che una serie di tecnologie vedremo molto numerosa permette oggi di costruire delle applicazioni complesse dinamiche, interattive, eccetera che possono interfacciarsi con, con, il, con il database quindi con i modelli dei dati residenti all'interno dei sistemi informativi eh, senza la necessità di installare nulla sulla macchina degli utenti. Cioè basta che tu abbia un browser decentemente aggiornato e riesci ad accedere a tutti i vari sistemi informativi offerti. Questo grazie a tutta una serie, non solamente alla connessione attraverso internet, quello sì, certo, deve esserci una connessione ma soprattutto attraverso tutta una serie di tecnologie che andremo ad accennare in queste ore, questo pomeriggio. Mm -hmm. E questo risolve un problema enorme di diffusione del sistema informativo. Cioè sia che tu eh, voglia, che so, prima si trovamo San Paolo, ha non so quante migliaia di filiali sparse sul territorio nazionale, dentro le filiali ci sono gli sportelli, dentro gli sportelli c'è l'omino l'impiegato che deve eseguire un in certo insieme di operazioni. E ogni volta che cambiano modalità di esecuzione di un'operazione, inventano un prodotto nuovo, inventano qualcosa di nuovo, queste decine di migliaia di computer devono essere aggiornati con una versione, dovrebbero essere aggiornati con una versione più recente del software che sia in grado di gestire una nuova modalità. E, e questo è eh, diciamo, eh, un costo incredibile un investimento di tempo incredibile anche perché lo devi fare possibilmente o in modo automatico o nelle ore di chiusura della, della banca chiaramente e puoi sperare che, che vada a buon fine perché poi se non funziona bene vuol dire che quella postazione lì rimane bloccata e non è operativa no? quindi la distribuzione del software su una base ampia di punti operativi è, è barra era vediamo se la tecnologia web può, può, può risolvere questo problema, un costo enorme. Peggio ancora se la tu, il tuo sistema informativo era rivolto a degli utenti generici. Per cui tu per avere un servizio in teoria dovresti prima convincere gli utenti a scaricarsi e a installarsi in un'app. E poi do, solo dopo possono fruire dei tuoi contenuti e dei tuoi servizi. Noi siamo abituati in funzione al contrario. Prima cerco di capire, comincio ad avere alcuni servizi diciamo, ad attritto zero, cioè non devo fare nulla, comincio a fruire subito, poi se mi piace allora magari devo vedere se c'è l'app che mi permette di fare le stesse cose di più, in un modo più integrato, più veloce, eccetera, eccetera, ma solo dopo che ormai mi ha già, già vinto come cliente. No? Ehm, quindi, sia appunto come raggiungibilità di potenziare i nuovi clienti, sia come costo di gestione del delle postazioni di lavoro all'interno dell'azienda il fatto di dover installare un programma per poter interagire con il sistema informativo era un vincolo enorme. I sistemi informativi via web, via internet sono oggi la soluzione, nel senso che hanno risolto tutti questi tipi di problemi. Ehm, vabbè, lasciamo stare. Nel corso del, del tempo, quindi, si sono inventate varie tipologie di sistemi informativi erogati attraverso il web, attraverso tecnologie web. Eh, notate che io distingo la parola internet dalla parola web. Adesso quello vedremo meglio quando parliamo di tecnologie, ma internet è una tecnologia di connessione e basta. Quindi permette a un computer, a un punto del mondo, di scambiare dati con un computer qui dall'altra parte del mondo oppure anche nella stanza accanto. Che cosa, quali dati, quali informazioni si scambiano questi due computer, Internet non lo dice, la rete semplicemente mi dà una connessione. Dopodiché, quindi la rete in realtà supporta molti tipi di applicazioni. No? Ehm, in particolare, eh, una delle applicazioni che la rete supporta è il... Il famoso protocollo HTTP, cioè che è quello il protocollo su cui si costruiscono le applicazioni web. Ah, quindi le applicazioni web sono quella parte di traffico internet che viaggia su, eh, sul protocollo HTTP e viene usato dai browser per accedere ai contenuti remoti. Non è, non è la maggioranza, non è neppure la maggioranza del traffico eh, sul, eh, sulla rete internet. No. Al, al giorno d'oggi la maggioranza del traffico su internet lo, lo fanno i servizi di streaming Netflix and company che non sono applicazioni web sì, c'è la parte web per accedere al filmato ma poi dopo parte un player che va con tecnologia sua usa internet ovviamente ma non, non sei dentro il browser quando stai vedendo il qui no. ok ma rimanendo all'interno delle tecnologie web eh, si sono sviluppati molti tipi di, di prodotti diversi abbiamo prodotti sistemi informativi diversi, eh, che in qualche modo sono andati nel tempo a sostituire, coprire, affiancare i canali più, più tradizionali. Qui ho messo alcuni esempi di, di catene di valore che poi vengono diciamo così, terminate con un'applicazione su internet che eh, tutti noi siamo abituati quasi quotidianamente a utilizzare. No? Questo tra l'altro poi dal punto di vista economico è andato a erodere delle posizioni diciamo così, non digitali pensate ai giornali no? come stanno cercando di trasformarsi perché di fatto il modello di business che reggeva prima è scomparso, quello della vendita delle copie cartacee e un il modello di business alternativi sostenibili non, è, non ne hanno ancora trovati no? quindi si sta proprio portando alla ridefinizione di alcuni settori e eh, al di là del, degli esempi che sono in questi box. Quando penso a un sistema informativo offerto su un'applicazione web eh, lo posso posizionare in funzione della complessità. Qui abbiamo l'asse orizzontale che dipende dalla tipologia di transazione che viene gestita perché cui alla fine questi sistemi sono sistemi di intermediazione, quasi per sempre. Permettono a Tizio di ordinare, comunicare, inviare quindi posso uh, comprare, posso vendere, posso scambiare, posso fruire di contenuti, eccetera. Il ruolo della tecnologia del sistema informativo, soprattutto la parte sposta al pubblico, è quello quasi sempre di un intermediario o di un abilitatore. E a seconda di chi sia la coppia degli, degli, degli elementi che si scambiano in questa transazione, possiamo pensare a sistemi business to business, B2B, in cui ad entrambi i lati eh, abbiamo delle aziende che comunque... Quindi io sono, produco che ne so, eh, bulloni di alta precisione e ho un mio sistema informativo attraverso cui i miei clienti possono piazzare gli ordini e seguire le fase di lavorazione, oppure viceversa, i miei fornitori no, possono farmi le offerte, eccetera. Eh, oppure il sistema di business to consumer, dove un'azienda offre dei servizi direttamente all'utente finale che hanno caratteristiche molto diverse. Un servizio B2C deve essere molto più semplice da usare, leggero, avere zero formazione, zero vincoli di accesso e potenzialmente aperto a una platea molto ampia di persone, perché queste persone sono gli utenti finali che a cui voglio vendere il mio prodotto. Mentre i sistemi B2B tipicamente invece devono essere più rigidi, magari hanno anche una complessità maggiore, perché il tipo di transazioni, i dettagli che devo gestire sono più articolate perché fanno parte poi di una collaborazione tra aziende regolata, diciamo così, anche in modo fine, eh, quindi sono tendenzialmente più complessi. Questi sono più complessi dal punto di vista della logica funzionale, poi di V2C invece sono più complessi da, dal punto di vista della scalabilità, cioè deve essere molto più semplice da usare ma quindi magari ha molte meno funzionalità eh, rispetto a... Eh, ha però una difficoltà maggiore data dal fatto che l'utente che si collega non sai chi sia, non sai quali sono le sue caratteristiche e quindi devi renderlo molto più facile e potenzialmente sono in grandissimo numero e quindi il sistema informativo deve, deve, dovrà reggere un carico di lavoro molto maggiore. E sull'altro asse c'è la complessità. La complessità del sistema informativo e dell'organizzazione, spesso vanno di pari passo, no? perché se le organizzazioni sono semplici per un prodotto solo, anche il sistema informativo alla fine dovrà seguire solamente il flusso di produzione di quel prodotto, se invece eh, le organizzazioni sono più complesse, i processi del sistema informativo quindi il sistema stesso dovrà essere più complesso. Quindi abbiamo veramente un panorama della cosa molto molto semplice, il sitarello informativo ha una cosa molto complicata, cioè abbiamo un Amazon su in alto a destra, che è di una complessità spaventosa sia in termini di, di volumi che in termini di, di tipi di transazioni tipi di accordi eccetera eccetera vabbè, qui sono solamente alcuni esempi solo per richiamare cose che usiamo tutti i giorni essenzialmente e la domanda a cui cerchiamo di rispondere oggi è sì, ma come funziona? senza dover andare in, in tre ore a imparare a programmarli allora io eh, avevo trovato questo Bravo. Questo sito che mi sembrava carino per raccontare un po' la storia, sperando che esista ancora, raccontare un po' la storia iniziale di come si sono evolute le tecnologie web. Allora questa cosa qua ha il diciamo difetto che si ferma al 2012 allora vi, vi racconto come, come leggere questa cosa qui strana sul eh, asse orizzontale abbiamo il tempo vedete che qua a destra c'è il 2012 qua a sinistra c'è il 1991 nel 1990 non c'era niente ok? quindi Internet cominciava a esistere in questi anni, ma di web non se ne parlava. Il primo sito web è, è, diciamo, è stato pubblicato nel, nel 1991, in cui effettivamente, si contavano sulle dita di una mano i siti web esistenti, e forse sulle dita di tre di o quattro mani le persone che spesso che, che questa fosse essenzialmente. No? Quindi è una tecnologia relativamente recente qui, 91, cosa siamo adesso? 2001, 2011, 27 anni ok, voi siete ancora un pochino più giovani ma non è molto più vecchio di voi no? eh, cosa succede? succede che questa nuova tecnologia web si basa su due standard che sono il protocollo di comunicazione HTTP e il linguaggio di marcatura delle pagine HTML ormai questa cosa qua la insegnano anche alle scuole medico no? che questa cosa cose e sulla base di questi due standard, uno è un protocollo di comunicazione e l'altro un formato di scrittura delle pagine, si è potuto sviluppare un sistema distribuito che si appoggiava sulla rete internet, che era in fase di sviluppo anch'essa, quindi crescita. Un sistema distribuito attraverso cui tu sul tuo computer potevi acquisire connetterti a un altro computer e acquisire un'informazione che era presente su quel computer e leggerla e visualizzarla. Um, inizialmente uh, l'HTML era molto povero, di fatto permetteva di visualizzare informazioni testuali in bianco e nero, anche perché gli schemi a colori non esistevano ancora, non erano ancora stati inventati, non erano ancora utilizzati nel mondo informatico e neanche le interfacce grafiche quelle in quell'epoca anche lì erano i primi anni in cui esistevano queste cose quindi era molto povero da questo punto di vista poi cosa succede? sempre in termini di lettura del grafico noi vediamo che HTTP è nato nel 1991 e prosegue questa linea azzurra avanti nel tempo e questo protocollo lo usiamo ancora adesso nel 2012 se io seguo la linea dell'HTTP che è più o meno questa eh, vedo che continua a esistere, andare avanti, adesso è difficile da tracciare, poverina, perché si interseca con le altre. Eh, continuiamo a utilizzare. Ancora oggi il protocollo HTTP, tra l'altro è una cosa, se vogliamo, eh, di folklore. L'HTTP era stato pubblicato nel 1991 nella versione che si chiama 1.0. Un anno, un anno e mezzo dopo, hanno pubblicato la versione 1.1 che è la versione che usiamo ancora oggi. Cioè in 25 anni e più non hanno avuto bisogno di modificare questo standard. Questo lo dice, e mentre nel frattempo, ne so, immaginate anche solo gli standard con cui facciamo le telefonate quante volte sono cambiati. E questo dice lunga sul successo che ha avuto quest'idea, poi lo vedremo un noto molto semplice, che però ancora oggi regge. Cosa sono gli altri, gli altri disegni che ci sono su questa figura? Beh, eh, sul, queste linee le, re, nere orizzontali sono i browser. I vari tipi di browser che hanno permesso agli utenti di nav navigare, oggi diciamo: Internet. Questo è stato eh, Mosaic, il primo al mondo, il primo browser grafico al mondo. E qui si vede nell'intersezione tra la linea blu e la linea dei browser la versione del browser che ha cominciato a supportare quella tecnologia. Ovviamente l'HTTP è la prima tecnologia di base, quindi tutti la devono supportare sin dalla prima versione. Quindi vediamo il nostro caro vecchio Internet Explorer, è vecchio perché sale al 1995, prima di esso c'era questo Mosaic che era stato sviluppato in un centro di ricerca nucleare ehm, in America e distribuito gratuitamente. poi le persone che avevano fatto Mosaic sono passate a fondare un'azienda privata che si chiamava Netscape che poi è cresciuta moltissimo di valore fino a un certo punto a sgonfiarsi scomparire e poi è stata rifondata sotto forma di Mozilla Foundation quindi oggi Mozilla Firefox è nato dalle ceneri di Netscape eh, Opera esiste ancora, il nostro caro Google Chrome e il nostro caro Safari che c'è sui Mac, sono arrivati molto dopo, vedete Mozilla Firefox è arrivato qua, dopo che Netscape oramai era in parabola molto calante, quindi i browser che usiamo oggi, Safari, Firefox e Chrome, sono nati un decennio dopo, sono nati come prima versione. Chrome è quello che è nato per, praticamente per ultimo. Poi in mezzo ci sono i vari... Eh, telefonini che dicono da quando è nata la versione mobile di quel browser, che è ancora più recente e quindi vediamo che eh, vabbè, mh, queste varie tecnologie eh, ci dicono quanto so, e quanto e quando sono state supportate dai vari browser. Ma la cosa che mi fa paura è vedere che queste cose aumentano. Cioè io, quando vado avanti nel tempo, all'inizio c'era HTTP e HTML versione 1 poverino poi hanno detto no ma HTML è triste facciamo HTML2 poi la versione 3 poi la versione eccetera eccetera beh l'HTML è un linguaggio che è evoluto molto eh? HTML4 è nato intorno diciamo è supportato qua intorno al 2000-2001 poi 4.1 e adesso stiamo lavorando essenzialmente su HTML5 Vabbè, a differenza dell'HTTP che è rimasto invariato, HTML ha subito molte evoluzioni per seguire essenzialmente le necessità di maggiore interattività, maggiore grafica, maggiore dinamicità delle pagine, adattamento alle, al ridimensionamento degli schermi, eccetera, eccetera. Cambiamento di risoluzione, eccetera. E poi sono nate però molte altre tecnologie collaterali. Ad esempio qui parla di cookies che mh, voi non sapete cosa sono, ma dovete cliccare sì tutte le volte che andate su un sito. Che è una tecnologia che è stata inventata per sopperire a una carenza di HTTP che non permetteva di mantenere a memoria, ne parleremo tra un po'. E quindi hanno aggiunto un pezzo perché mancava. Poi si sono accorti che le transazioni su internet erano tutte in chiaro: quindi se mettete una password, mettete una cosa, chi, intercett chi poteva intercettare i dati sulla corretta locale vedeva tutto. Allora no, dobbiamo criptografare le connessioni. E allora hanno inventato il protocollo SSL per eh, permettere al protocollo HTTP di viaggiare in modalità cifrata e va bene e quindi ne aggiungiamo un pezzo eh, poi abbiamo voluto aggiungere interattività alle pagine web allora abbiamo dovuto mettere un linguaggio di programmazione dentro le pagine web per rendere dinamiche modificabili, reagire al, al mouse che si sposta, far auto completamente del testo, eccetera eccetera abbiamo aggiunto il linguaggio JavaScript eh, Vabbè, lasciamo perdere gli Apple e Java che li abbiamo aggiunti e adesso sono morti, così anche come anche Flash che è una tecnologia che veniva usata molto, tra l'altro la prima versione di Youtube era venuta su Flash per fare animazioni multimediali e video e poi invece adesso sta morendo e morirà per fortuna finalmente, ufficialmente, perché non viene più supportata e il colpo di grazia gli ha dato Apple quando ha deciso che Flash non sarebbe stato supportato su quei dispositivi e da lì gli sviluppatori web hanno cominciato a cercare tecnologie alternative per fare le stesse cose, tra cui la una ha spinta la HTML5 per poter integrare il video, eccetera, eccetera. No? Sono... Quindi queste fo forse queste due, Java Applet e Flash, sono forse gli unici, gli unici due esempi di tecnologie che a un certo punto sono state introdotte e poi dopo... 96, 97, quindi sono passati 20 anni, sono morte, cioè di fatto non sono praticamente più utilizzate nel web. Ma se andiamo a vedere altre tecnologie, qui parla di XML, qui parla di Ajax, che non è il detersivo, ma è un, un modo diverso di, di usare JavaScript per fare l'interazione client server dinamica, che è quello che usiamo oggi sempre in qualunque applicazione, quindi io, è qui che voglio, voglio arrivare alla mia chiacchierata di oggi. Eh, qui cosa parla? Di SVG, cioè grafica vettoriale anziché, anziché eh, raster. Web fonts, dice una, una stupidaggine: ma il fatto che le pagine web compaiono con fonti diversi, anche se quel font non è installato sul tuo computer. Perché se tu vai in Windows o nell'impostazione nell del Mac, vedi i fonti installati, poi visita una pagina e vedi che i caratteri sono diversi da quelli che hai installato. Allora vuol dire che è possibile il browser si scarichi un fonte e lo usi solamente per visualizzare quella singola pagina. È bello, lo diamo per scontato, non potrei, a un grafico non potresti mai dire non puoi scegliere il carattere, se no ti uccide, e, e però richiede una tecnologia in più, tra l'altro ha lenta adozione se la vedete, questa cioè, cosa qua è inventata quando era nel 2000, e però se, se aspettiamo la prima intersezione con un browser dobbiamo arrivare fino al... Fino qua, fino al 2009. Quindi bello bello, ma nessuno lo usa ancora perché i browser non sono ancora capaci a farlo bene. Quindi c'è un problema. E poi più, più andiamo avanti, questo canvas è per disegnare grafica dentro il browser, quindi molti videogiochi lo usano. E, e poi cominciano a nascere cose molto più avanzate, tipo che so, la funzionalità di fare drag and drop dentro il browser. Quindi sposti, eh, quando voi mandate una mail con Gmail e aggiungete un allegato vi serve questa tecnologia qui, l'hanno aggiunta a un certo punto perché prima non c'era, qui nasce HTML5 e siamo nel 2008, quindi sono dieci anni, e, e, e, e da qui in avanti diventa praticamente illeggibile questa cosa. Eh, molto del casino che c'è qui nasce perché nascono i browser mobili e quindi hanno, che ne so, ad esempio bisogno di gestire il touch, quindi se tu navighi una pagina web che è in grado di gestire un concetto di click sul mobile non esiste il click, esiste il, il touch che deve comportarsi in modo diverso ah. no. e eh, allora va, va aggiunto anche questo al browser e tutte le parti legate a tutta questa parte qua che si chiama CSS3 diciamo eh, così, raccontano un modo di costruire le pagine completamente diverso allora vabbè c'è tanta roba c'è tanta roba ma è roba che si somma. Cioè se io vado a destra qui è 2012 e eh, noi siamo ancora sei anni oltre e nel frattempo si è ancora sicuramente aggiunto qualcosa ma non si è cancellato quasi nulla. Allora questa è la maledizione di chi lavora nel mondo delle tecnologie web. Che tu ti devi far carico per fare un'applicazione decente, moderna, completa, di Vabbè, non tanto 25 anni di tecnologia l'HTTP tranquillo, 25 anni fa c'era già oggi c'è ancora boh. ma nel frattempo di tante tecnologie diverse che si sono aggiunte negli anni ognuna che lavora in un modo diverso con un linguaggio diverso e quindi alla fine come minimo devi conoscere quei 7-8 linguaggi di programmazione diversi per fare una singola pagina web perché? ma perché dall'inizio non potevano prevedere cosa sarebbe successo se avessero visto tutto in modo da poterlo integrare in un unico standard già dall'inizio fatto bene con tutto ciò che serviva, sarebbe stato forse troppo complicato per l'epoca, non sarebbe stato diciamo così, esattamente funzionante o nel, non, sarebbe, non avrebbe rispettato i requisiti che all'epoca non si sapevano neanche scrivere se vogliamo usare il, il nostro linguaggio, non sapevano cosa sarebbe diventata internet. Conta che Inter l'ha inventato il Bernard Slee, che era un, un tecnico informatico che lavorava al CERN di Ginevra. Quindi lui era un, uno che faceva i programmini per i fisici. Quindi i fisici avevano i dati degli esperimenti che facevano sbattere le particelle nucleari e lui doveva scrivere i programmini per filtrare questi dati. E lui era, lui era preoccupato di risolvere il problema dei fisici che volevano scambiarsi ovviamente i risultati degli esperimenti. E tradizionalmente in quegli anni cambiare risultati degli esperimenti significa pubblicare un articolo e gli altri fisici del mondo ricevono l'articolo alla rivista con l'articolo pubblicato e vanno a vedere i risultati. Vanno a vedere l'articolo di cui gli altri dati si sono magari scritti e devi ricopiare, eccetera, ma non li avevano mai. Allora, da quando tu fai un esperimento, quando l'articolo viene pubblicato, tendenzialmente, se sei fortunato, passa un anno. E quindi questo era un ostacolo nella diffusione, nella collaborazione dei fisici. Per quello. Ne, ne, diciamo così, nelle scienze si, si usano molto le conferenze, cioè, la gente viaggia e le cose molto prima di quanto non riuscite a pubblicarle nelle riviste, in modo che l'informazione si riconosce velocemente. Allora questo tizio qua ha inventato un modo per, per trasferire informazioni in modo semplice, leggero, comodo, e per lui l'informazione era un file di testo con dei numeri dentro, che era il tipo di contenuto a cui in quel momento eh, era, insomma, era interessato poi da lì cosa nasce cosa e la stessa tecnologia è stata usata per fare cose molto più complicate addirittura cioè, totalmente impreviste all'epoca e imprevedibili HTML è nato perché? perché all'epoca non esisteva alcun formato di documento diciamo universale cioè c'erano varie tipologie di computer i quali erano incompatibili tra di loro cioè tu dici adesso ti mando un file Word. Eh, ma One non c'era, non c'era ancora, non c'era ancora Windows, eh, o c'erano le primissime versioni, Windows 2, eh, che dopodiché chi non aveva un PC con Windows Word non poteva usare. Quindi eh, nei laboratori di ricerca usavano macchine macchina con un sistema informativo Unix, molto spesso anche un sistema informativo UMS, che adesso è anche un'altra cosa morta, eh, e che usavano degli editor di testi con formati ancora diversi. Quindi uno dei problemi era eh, descriviamo un documento di testo che possa contenere delle tabelle, dei rimandi, eccetera, un mio di formattazione, in un formato che sia leggibile da tutti. Oggi direste, ah ti mando un PDF, è eh, il PDF però arriva un 10 giorni. Senza contare la potenza di calcolo che serve per analizzare e visualizzare un PDF rispetto a quello che serve per visualizzare un file HTML. Quindi era un mondo molto diverso quello che conosciamo oggi dal punto di vista delle potenzialità tecnologiche e, e queste tecnologie hanno risolto i problemi che c'erano all'epoca. Poi funzionavano talmente bene che quando sono nati problemi nuovi, anziché dire inventiamo altre cose, si è deciso potenziamo queste, aggiungiamo un pezzo a queste. Allora proviamo a entrare un pochino nel dettaglio di come, come funzionano queste tecnologie qua. E partiamo, ripercorriamolo un pochino anche storicamente. li costruiamo facciamo un piccolo viaggio nel tempo immaginandoci da vent'anni fa ad adesso quali sono i vari pezzettini che sono aggiunti nelle tecnologie. Poi, così non vi lamentate più che quando lanciate un cioè, Chrome, vi mangia un giga e mezzo di RAM per poter funzionare. Diciamo, guarda, una paginetta vi ha mangiato metà della memoria che avevo. Eh, adesso capiamo anche per tutti. Allora, l'architettura generale di internet del web, scusatemi è una cosa di questo genere il web è fatto di due pezzi un pezzo che gira sul tuo computer è il browser Firefox, Chrome, Safari e un pezzone più grosso che gira sui server a cui ti colleghi questi due pezzi scusate la terminologia un po' grezza sono collegati da internet quindi la rete internet è quella che permette al browser di parlare col server. Okay? È la infrastruttura di comunicazione che permette a qualunque browser di collegarsi a qualunque server. Il server poi a sua volta è diviso in più livelli, che possono essere livelli logici, cioè varie parti che svolgono funzioni diverse o anche i livelli fisici cioè queste varie parti sono svolte poi fisicamente da computer diversi perché uno solo non ce la farebbe a gestire il carico di lavoro e quindi viene diviso quindi abbiamo un'architettura a livelli in cui qua in alto ci siete voi che col vostro ditino cliccate il mouse su un link e qua sotto c'è un database che contiene i dati che poi verranno visualizzati sul vostro browser tra 2, 3, 400 millisecondi perché se ci mette più di mezzo secondo sono stufo, è troppo lento, mi lamento, ok? E questo passa attraverso una serie di livelli, intermedi che cercheremo di, di capire come funziona. Um, di questa architettura ci sono alcune parti che sono standard e alcune parti che sono custom. Cosa intendo? Intendo come standard un software che è scritto una volta per tutte e viene installato e utilizzato. E non dipende dallo specifico sistema informativo che sto implementando. Cioè non è che voi avete un browser per collegarvi al sito del Politecnico, un altro browser per collegarvi a Facebook, un altro browser per collegarvi al sito del Long No, quello è un componente standard. Chi fa il browser non sa siti che siti voi vi collegate, c'è cioè in realtà chi stia, ma vabbè. E quindi lo sa. Con la scuola dell'autocompletamento, su certità, eh, ma quello è un altro problema. Ma chi produce questo browser lo fa in modo generico e questo è un vantaggio per me, perché se io offro un servizio non ho costi, ho costo zero per permettere all'utente di collegarsi, perché il browser l'utente se lo scarica per conto suo, o ce l'ha già installato nel sistema operativo e io non devo far nulla per fornire a lui un software attraverso il quale possa collegare i miei servizi. Ce l'ha già. L'ha già pagato lui o l'ha pagato qualcun altro per lui perché è grave? Internet se la sta pagando l'utente. Tanto al mese. Tanto poco, ma col suo canale mensile è un costo che si sobbatta l'utente. Quindi io sono arrivato fin qua finora e non speso niente. Web server adesso capiamo un po' meglio come funziona ma è un componente standard anche questo ci sono vari tipi di web server alcuni a pagamento altri, molti invece gratuiti che funzionano per gestire il protocollo QTP come vi dico, tornate in dettaglio eh, senza sapere o dover conoscere che cosa fa l'applicazione che cosa fa il sistema informativo quindi questo è un componente uguale per tutti il web server che c'è dietro al, al Politecnico il web server che c'è dietro eh, che ne so alla, alla vostra banca molto probabilmente sono lo stesso software e quindi io non ho dovuto investire nulla nel progettare e implementare questa parte se l'ho usato open source l'ho semplicemente dovuto scaricare e installare se invece l'ho comprato ad un di prodotti di pagamento vabbè, mi sono pagato il, suo, il costo di quel software ma non ho dovuto creare nulla il database anche che voi usiate MySQL perché avete bisogno di cose semplici, poco, eh, poco complesse, poco eh, estese come dimensione, oppure preferite lasciare parte del vostro sangue a Oracle ogni anno con, con le, eh, col, col costo del, della licenza a Oracle, eh, però è un, è un prodotto. Tu lo installi e basta. Non te lo scrivi, non ti inventi, non devi implementarlo. Ma ovviamente i dati che ci metti dentro li decidi tu la struttura dei dati e dei tabelli la decidi tu ma poi il database stesso lo, lo usi e in mezzo c'è effettivamente l'unica parte specifica, perché c'è tutto uguale, cosa distingue il sito A dal sito B? Eh, il sito A dal sito B viene distinto da un'applicazione che gira che è l'applicazione specifica del tuo sistema informativo che quando l'utente clicca su quell'indirizzo crea una pagina fatta in un modo o crea una pagina fatta in un modo diverso su cui quindi ci sono funzioni diverse che l'utente può attivare, ci sono grafiche diverse, ci sono contenuti diversi che sfrutta tutta una serie di tecnologie, sopra e sotto standard allora vuol dire che lo sviluppatore web di fatto si può concentrare sul la sua applicazione, in realtà questa che server serve è fatto di due metà di nuovo, un runtime, cioè un ambiente in cui la tua applicazione può girare, e poi l'applicazione propria, cioè il codice che devi scrivere, a un certo punto qualcuno dovrà scrivere il codice, no? Se no che li paghiamo a fare. Tutti questi informatici. Ok? Quindi questo è, per questo motivo, questo ecosistema si è arricchito nel corso degli anni, un ecosistema di tool che in qualche modo sono integrati tra di loro permettere lo sviluppo e il delivery, quindi la messa in opera, di applicazioni con un minimo in sforzo di investimento, tenete conto che al giorno d'oggi tutta questa cosa qua la potete anche prendere nel cloud, cioè senza dover necessariamente possedere neppure un computer, affittate un computer che sta in quadro dell'assente da qualche parte e nel canone di servizio vi danno non solo l'hardware, quindi che potete usare, ma anche già una macchina preconfigurata con tutta questa roba dentro. Quindi il gradino d'accesso si è abbassato tantissimo. E quindi questo permette di ideare e lanciare applicazioni, molto rapidamente. Ehm, gestire la struttura dei costi anche in modo molto più flessibile, che non dire adesso devo investire 200... Eh, se non ricordo male parlavo con un'azienda diceva che il data center che ha vale sui 2 milioni e per mantenerlo aggiornato devono spendere circa il 20% all'anno di aggiornamento di macchine eccetera, eccetera. quindi voi immaginate possedere un data center eh, quanto può costare Quindi da un lato abbiamo un ecosistema che ci permette di lavorare comodamente con una serie di componenti standard, componenti standard i quali in buona parte sono anche gratuiti, la manna. Dall'altra abbiamo questa architettura fatta a livelli che ci permette anche di partizionare il lavoro. Cioè ognuno si occupa di un pezzo diverso, ogni pezzo risolve un problema o un insieme di problemi diversi e quindi non mi trovo la complessità tutta insieme, tutta mescolata il problema di avere, che ne so, dei tanti utenti che si collegano è lo risolvo a livello del server web che viene replicato fino a quanto basta per gestire tutte le connessioni in arrivo o, oppure a livello di database che viene anche lì, il database ha la loro tecnologie di replicazione, di ridondanza che sono gestite in modo specifico da chi ha inventato quello e così via quindi queste, questa divisione a livelli e non una, una soluzione monolitica, come potrebbero essere, come potrebbero essere le vecchie applicazioni client server, eh, aiuta moltissimo. Quindi, a livello base, beh, questa stessa figura, ma disegnata dal punto di vista fisico, abbiamo il browser da una parte, 1-200 server dall'altra parte, che gestiscono le richieste che arrivano da questo client, e queste richieste arrivano attraverso la rete internet. Um, allora qui ribadisco la, la cosa che ho già accennato prima, il fatto che il termine server qua lo usiamo in due sensi. Dal punto di vista logico, quando io parlo di server web, server database, sto parlando di un software. Un server web è un programma Apache HTTP 2 eh, o Engines, che è un altro nome di un server web. Quindi è una funzione svolta da un software. E per estensione anche il livello architetturale gestito da quel software oppure può essere, lo possiamo usare anche come un server fisico cioè un server è una macchina all'interno della quale girano i server logici, girano i software che implementano i livelli logici questo mapping tra server logico e server fisico è eh, libero può essere più diverso, se io ho un sito con pochissimo carico di lavoro io posso avere un unico server fisico, magari anche neanche intero, magari solamente una fetta di un server fisico perché lo condivido in cloud con altri, e su quel server fisico ci faccio girare tutti i server logici, quindi a livello web, a livello application, a livello database, perché tanto la potenza di calcolo mi basta. Quindi n server logici mappati, implementati, supportati da un unico server fisico. O anche il contrario io magari ho solamente un, un livello web, quindi livello logico web che è diviso per ragioni di distribuzione del carico su eh, decine di server fisici diversi o parti di server fisici diversi eh, idem per la parte di database, idem per la parte di applicazione eccetera quindi può darsi che un livello logico sia diviso per ragioni di distribuzione del carico oppure per ragioni di distribuzione geografica tra più server fisici diversi. Non so se avete mai sentito parlare di CDN, che è una tecnologia che si chiama Content Distribution Network. Sono aziende che mettono il server web in giro per il mondo con dei contenuti in prestito per cui se tu... pensiamo servizi di streaming c'è tanta gente che guarda un determinato film in Italia allora la cdn prende la copia del film che magari risiede in california la sposta su un server in italia e agli utenti italiani la fa vedere dal server italiano senza che si sia ancora di nulla eh? per minimizzare il ritardo di trasmissione e il congestionamento per delle linee transatlantiche che costano per chi deve, per chi deve gestire eh? e quindi in modo per te invisibile tu hai tanti server in giro nel mondo e ti risponderà quello che è più vicino a te se hai il contenuto che ti serve se non hai il contenuto che ti serve ti risponderà uno un pochino più lontano e nel frattempo ti fanno arrivare i contenuti quindi c'è stato un livello di ottimizzazione della rete che fa paura allora il primo componente che conosciamo è il server web che è il primo che è nato, diciamo, se abbiamo, seguiamo un po' il percorso storico tutto nasce con questo signore un server web è un software che ha un unico scopo nella vita gestire il protocollo HTTP infatti si dovrebbe chiamare server HTTP, ma è brutto da dire, non lo chiamiamo server web. basta, fa solo quello lo fa bene, lo fa in modo ottimizzato lo fa con 12.000 opzioni diverse a seconda di quello di server, ma fa solo quello e cosa vuol dire gestire il protocollo HTTP? consegnare il file che è stato richiesto da un browser quando il browser lo richiede uno uh, scopo nella vita per quello che ha 25 anni che non c'è bisogno di toccarlo perché fa una cosa e la fa bene ehm, quindi come funziona? allora, se siamo nel 1992 io apro un browser scrivo un indirizzo nel mio browser lo clicco su politica, questo indirizzo prende il nome di url Uniform Resource Locator, vuol dire localizzatore di risorse uniforme, cioè un unico formato per descrivere una qualunque tipo di risorsa e il browser una volta che ha capito qual è la pagina web che mi interessa confeziona un piccolo messaggio di richiesta no, una cartolina su cui c'è scritto questo utente, anzi no, è utente no perché è anonimo questo browser vuole questa pagina web da questo server. Questa eh, cartolina viene spedita, che si chiama richiesta HTTP, viene spedita attraverso la rete internet al server che si presume contenga quel contenuto, dato dell nella parte di dell'indirizzo dell'ordine. Il server cosa fa? Riceve a questo punto la macchina fisica che ospita il componente logico server web riceve questa cartolina e dice vogliono questo file allora lui che fa? lo va a prendere dal suo hard disk e me lo restituisce mettendo nella busticina dicendo ecco quel file che mi hai chiesto e questa busticina si chiama risposta HTTP a questo punto questa risposta che contiene che una copia del file che c'era sul server arriva al browser il quale la visualizza Me la fa vedere. Se poi questa risposta a sua volta contiene dei link dentro, perché è scritta in un linguaggio HTML che permette di definire dei link al suo interno, eh, allora, se l'utente cliccherà su uno di questi link, il tutorial comincia da capo. Quando l'utente clicca su un link, il browser capisce qual è l'indirizzo del link a cui è cliccato, fa una richiesta al server, che può essere lo stesso oppure uno diverso, è indifferente il quale andare a recuperare il file e questo file viene restituito. quindi questo protocollo HTTP è semplicemente un formato con cui scrivere questo scambio di lettere questo scambi di cartoline formato tra l'altro semplicissimo um, vabbè e adesso ve lo faccio vedere una cosa importante di chi ha progettato questo sistema è che quando il server web dà la risposta a una richiesta che ha ricevuto quindi innanzitutto un server web è, tu lo accendi e lui sta lì a rispettare non fa niente quando le arriva una richiesta si sveglia in fretta in fretta deve prendere il file che gli hai chiesto metterlo in una, rispo una risposta e mandarti la risposta quando ti ha mandato la risposta torna a non far nulla e si dimentica di te è obbligato a dimenticarsi di te. Per, per standard. È stato pensato così. Il protocollo HTTP si dice che è un protocollo senza memoria. Cioè ogni richiesta viene processata in modo indipendente dalle altre. Quindi se io faccio 20 richieste di 20 pagine allo stesso server, lui non si accorge che sono sempre io. Non fa nulla di particolare per riconoscere che sono sempre io o né nel bene né nel male insomma. per lui sono 20 richieste che arrivano appunto arrivano da internet arrivano sul computer, su computer con computer diversi fa lo stesso, il mio lavoro da la server web è per ciascuna di queste richieste rispondere sempre nel modo corretto ok? questo è un vantaggio da un punto di vista perché rende l'approcolo semplicissimo uno scambio di buste ci complica la vita un attimo E come è fatto questo protocollo HTTP? Basta vederlo, nel senso che se io prendo un browser qualunque, apro gli strumenti di sviluppo che ci sono in tutti i browser, questo è Firefox, lo trovate dentro un menu sviluppo web, ma anche dentro Chrome c'è un menu simile, quindi dentro ogni browser vi fate tutta una, una serie di strumenti di sviluppo e di debug, che se sai che ci sono li trovi, e immaginiamo di volerci collegare a un sito, che ne so, quello del Politecnico. Allora, que, questa finestrella qua, qui ho, chiamato il, ho preso la, la, la linguetta network per le varie cose possibili, mi racconta la chiacchierata che il mio browser in questo momento si è fatta con sito del Politecnico. E In particolare, ogni riga è uno scambio di messaggi Concentriamoci sulla prima poi ci chiediamo perché ci sono le altre la prima riga è una riga nella quale il mio browser si collega richiede la pagina https www.polito.it allora il mio computer si collega col computer remoto all'indirizzo ip 130 192 181 193 che è l'indirizzo del server del Politecnico come fa a saperlo? usando il protocollo DNS che è un altro protocollo di internet che non c'entra col web ma lo usiamo già che c'è e gli manda una richiesta la richiesta che cos'è? un messaggio con scritto get slash dammi l'on page dammi la pagina principale e um, questo è il messaggino che il mio browser ha mandato al server dammi la pagina principale get la pagina principale versione HTTP 1.1 come dicevo Quindi un protocollo vecchio di 20 più anni in realtà il messaggio completo era questo cioè, Scusate, lo metto in un blocco note così si vede più grande Questo è il messaggio completo che il mio browser ha mandato al server. Tutto, eh? Questi sono, Quante righe sono? 10 righe. Il protocollo TDP, una richiesta, sono una decina di righe di cui il grosso della ciccia sta schifezza qua. Chiedo a polito.it la pagina radice e poi ti do un po' di informazioni su chi sono io allora il browser che ha richiesto questa informazione è Firefox eh, 63 eh, che gira su windows eh, questo browser è in grado di accettare risposte in formato html o anche in altri formati poi ci sono questi, eh, Q, questi percentuali per dire cosa preferisco avere se tu hai più formati diversi eh, lo puoi dare in, in inglese oppure in altre lingue con, eh, con una preferenza inferiore, se vuoi darmelo in modo compresso, compattato con GZip lo puoi fare, perché tanto io sono scompattato, cioè il browser mi dice, senti io sono capace di fare queste cose, quindi tu mi puoi rispondere in uno un, un qualunque, un qualunque di questi modi, ti dico, sai che non mi conosce quindi io devo fare una richiesta immaginate di fare una richiesta a una persona che non conoscete che non mi conosce e voglio dire, guarda tu mi avrei bisogno di questa informazione eh, se vuoi mi puoi rispondere in italiano o in inglese perché capisco entrambe le lingue. Ma glielo devi dire prima, perché se lui ti rispondo in tedesco poi non capisci niente, avevate un'occasione un sola per cambiare l'informazione e l'avete persa. Quindi il Perri prima gli dice: Io so capire queste cose, e voglio la pa home page. Ehm, e dammi home page solamente se è stata modificata dalle 11.57 del 22 novembre in poi. Perché se per caso non, sia, non è stata modificata da quella data io ce l'ho già perché stamattina, ah, stamattina alle 11 a mezzogiorno probabilmente ho aperto l'ampage del Politecnico. E quindi il browser se l'ha salvata e chiede al server se nel frattempo è cambiata mandami quella nuova, altrimenti ce l'ho già e mi tengo quella vecchia. Quindi dico tutto ciò che mi serve per poter completare questa richiesta. Ma sono 10 righe. E il server che cosa risponde? E il server risponde così. Ok. No. Cioè, ok, che vuol dire 200 vuol dire sì, la richiesta che mi hai fatto è corretta, posso seguirla e eh, si presenta anche lui chi sono io, che ora è adesso quindi quando è stata l'ultima modifica della pagina che mi hai chiesto che è sicuramente è maggiore o uguale dell'ultima modifica che ho visto io eh, ah, se mi hai detto che potevo compattare la Gzip allora ho deciso di compattarla con Gzip risparmiamo dati tutte e due sulla bolletta telefonica e ti manda 11.068 byte. Cioè il contenuto vero e proprio della risposta, questa è la busta, l'intestazione. E poi dopo qua, se vedessi un altro messaggio serve una riga vuota e poi comincia la risposta vera e propria. Cominciano 11.068 byte che corrispondono al contenuto di questa risposta. Che è questo. Sono, questa volta sono 600 righe, bla bla bla, scritte in linguaggio HTML, che descrivono il contenuto di questa pagina. Quindi chi ha creato questa pagina ha scritto questo linguaggio HTML, vedete che lui lo chiama response payload, cioè il contenuto trasportato dalla risposta, carico pagato Ma il protocollo HTTP era quello lì semplice. Si scambia solo queste due informazioni, queste due... un messaggio che va, 10 righe che vanno e sono meno, 8 righe che tornano indietro. A questo punto il browser prende, capisce questo, capisce che è un file HTML, a un certo punto c'è scritto questi 11.000 byte che ti mando sono in formato HTML codificati in unicode, quindi con certi caratteri internazionali. A questo punto il browser si scarica questo, che di per sé è incomprensibile, e lui comincia a analizzarsi questo e a tradurlo in un layout visivo. Questo è quello che indicavamo qui nella slide con display page. Cioè, il, il protocollo HTTP, grazie al server web, ha ricevuto questa richiesta. Il browser ha composto la richiesta di 10.1.1.1. Il server l'ha ricevuta, l'ha elaborata, ha costruito la risposta e l'ha mandata al browser. A questo punto il server si è dimenticato già di noi e sono tutti i problemi del browser visualizzare ciò che ha ricevuto. Addirittura il server non sa neanche, il server web non sa che cosa sia l'HTML non gliene frega niente c'è un lavoro nella vita con il testo di file non di capire cosa sono Qual è un problema del browser okay. e legge un file html che c'è dentro tante cose tra cui delle immagini allora html è un formato testuale come fai ad avere delle immagini? Eh, le immagini sono richiamate a un certo punto da un comando No? che a un certo punto richiama questo qua ad esempio un richiamo di un'immagine in css a un certo punto inserisci un'immagine che è presa da questo indirizzo logo poli Mobile, .png, in certe modalità con certi posizionamenti non ci interessa adesso giocare con la termine allora vuol dire che io sto dicendo al browser qui ci deve andare un'immagine questa immagine non c'è nel file, questo è un file di testo di ma gli sto dicendo dove la può trovare. Allora, cosa fa il browser? Se vuole obbedire al comando che dice qui inserisce un'immagine, fa un'altra richiesta HTTP per, pe per pescare quella specifica immagine. Quindi, noi vediamo che nella nostra apertura della pagina web del Poli, la prima richiesta mi ha dato come risposta un file html guardatelo, scritto qui poi il browser ha letto questo file html ha visto di che cosa aveva bisogno richiamato dentro questo file html per poter completare la visualizzazione della pagina e sono partite a raffi con una serie di altre richieste HTTP buona parte di delle quali sempre al sito del Politecnico attraverso il quale il browser ha richiesto i fogli di stile vediamo tra un attimo cosa sono ma poi le immagini questa immagine questa questa ah cosa sei andato mi ha abbandonato ripartiamo allora ok, lo ricostruiamo allora la prima richiesta mi dà il file html le richieste successive come queste ad esempio recuperano le varie immagini poi se ci vado sopra mi fa anche vedere quali sono che lui ha scaricato da questa pagina quindi noi abbiamo fatto un clic, l'immagine del Politecnico questo ha generato 79 richieste http diverse una per la pagina e 78 per i contenuti inseriti all'interno della pagina stessa perché ogni pezzo viene caricato separatamente in questo caso quasi tutti sono contenuti caricati dal sito polito.it ma alcuni contenuti invece sono richiamati da siti diversi Poliflash, questo qui, ad esempio oppure Bootstrap che è una libreria CSS o altre cose e qui si vedono i tempi tra l'altro. Io ho fatto una richiesta del 10.000 pass byte e poi ho fatto una serie di altre richieste, guardate la serie di tempi. Qui lo 0 è quando io ho fatto la richiesta e poi il tempo va avanti, la pagina è arrivata completamente dopo 3,84 secondi. Poi c'è un pezzo che è ancora stato richiesto in modo asincrono dopo. Quindi ha richiesto 3 secondi, ma non per caricare una pagina, l'HTML ce l'avevo già dopo 46 millisecondi. E che poi dopo il browser ha avuto lento, lo capire che servivano alcune cose, ha fatto una serie di richieste in parallelo, poi più di una ventina in parallelo lui si impone di non farle per non ammazzare il server dall'altra parte, quindi dopo che sono arrivate queste ha cominciato a farle altre in un secondo batch di richieste, poi queste altre e così via. Alcune vengono fatte molto tardi perché magari l'informazione di richiamare quel contenuto non c'era nella HTML iniziale ma c'era solamente in parte del documento successivo che è stata richiamata dopo. Quindi la richiamo, lo leggo, lo scopro e, richiamo, e così via. Tutto regge sul protocollo HTTP, tenete conto che di queste 79 richieste, la maggior parte delle quali arrivavano allo stesso sito, il sito ha risposto a tutte senza sapere che erano correlate tra di loro. Questo un po' aumenta no? il ritardo e la latenza delle risposte. E quindi possiamo cominciare a pensare, no? e poi avremo anche, parlavamo di requisiti non funzionali e velocità di risposta noi pensiamo che ogni volta che avviene un trasferimento HTTP avviene una catena di eventi di cui ho amplificato l'asse la dei tempi facendo vedere che l'utente fa una richiesta a t0 il browser ci mette un pochino di tempo ma qui qua è un microsecondi o anche meno a comporre la richiesta HTTP poi questa richiesta che è sul browser deve arrivare al server quindi ho il tempo da t1 a t2 in cui questa cartolina di richiesta queste 10 righe get slash fanno il giro del mondo da che cosa dipende la pendenza di questa linea? non tanto la dimensione del documento che devo trasferire perché è un documento minimo un'informazione minima dalla velocità di connessione in realtà dalla cosiddetta latenza di connessione non tanto da quanti megabit al secondo riesco a viaggiare. Um, solitamente noi quando pensiamo al trasferimento di rete pensiamo che ci sia una fase di attivazione, di apertura del collegamento che richiede un tempo fisso che dipende essenzialmente dalla distanza in termini di numero di segmenti di rete tra chi chiama e chi riceve, che questa è questa latenza che ci sarebbe anche se dovessi trasferire un byte solo. E se dovessi trasferire un megabyte è lo stesso, il tempo di setup iniziale della connessione. E poi ho una misura di throughput, cioè la banda passante della connessione. Cioè quanti byte al secondo, quando scarico qualcosa lo dice sta scaricando 8 byte al secondo, 50 byte al secondo, 10 megabit al secondo, eccetera. Questo dopo che la connessione è partita, a volte mi chiede un certo tempo prima di partire. Allora, la latenza del, eh, di ogni connessione mi, mi dice quanto tempo passa tra T1 e T2, cioè il tempo minimo per cui un messaggio di dimensioni minime arriva dal browser al server. A questo punto questo messaggio arriva al server, al tempo T2, se il server in quel momento non sta facendo nulla, lo guarda subito. Se il server in quel momento sta già ricevendo altre 800 ri richieste, magari sei, ti, ti, ti tiene in coda un attimo prima di guardare il tuo messaggio. Poi a un certo punto lo guarda, e a T3 capisce che file vuoi, da T4 e T5 lo legge dal suo hard disk e a T6 ce l'ha pronto per poterlo rimandare, a T6 e T7 confeziona la risposta e te la manda indietro. Io tra T7 e T8 ho, fatto, ho disegnato un intervallo di tempo più lungo, perché la risposta non sono solamente le 8 righe di intestazione, ma c'è anche tutto il documento appeso. E quindi richiede sì di connettersi, in realtà la connessione è già aperta in fretta, eh, ma poi trasferire i dati. Quindi è tanto più lento quanti. Cosa vuol dire? Che una pagina web è lenta? Che ha tanti contenuti, tante immagini, quindi anziché 79 richieste se ne facessi 20 sarebbe più veloce. Se avessi meno, meno cazzini in giro sarebbe più veloce. E se la dimensione della pagina e le singole immagini fossero più piccole, o meno byte da trasferire perché più byte per devo trasferire, più questa, la pendenza di, questa, di questo segmento si affloscia, perché dato una certa banda passante il tempo di trasmissione è dato dal rapporto tra la quantità di dati e la velocità, cioè tempo uguale spazio la velocità, niente di più. Quindi questo è già un primo input. A dire, non facciamo siti come quelli del poli che ogni pagina richiede 80 richieste eh? e poi quando fate il carico di didattico non va avanti niente perché è ovvio che poi si affossa il sistema, perché quello che per voi è un ritardo per il sito è lavoro. Ciascuna di queste tante richieste è un'unità di lavoro che il server web deve sopparcarsi ovviamente. Ok allora queste, le cose che abbiamo imparato le ho provate a mettere in questa figura. Qui le abbiamo il server web il file HTML, il server web consegna un file HTML al browser, il browser lo legge, e qui ho messo un po' di iconi di browser diversi perché non è il browser e i contatti, e devono essere tutti compatibili fino all'ultimo milligrammo di, di immagine. Poi ha un motore di layout, un motore di, di paginazione che prende l'HTML e lo visualizza col font più grande per il titolo, più piccolo per il testo, capisce che dove un'immagine, allora le immagini, allora se il sermon dell'immagine le va a chiedere al server il quale legge la disco, lo restituisce, eccetera, E di qua ci siamo noi che, che abbiamo fatto il click verso il filo, non nel senso fisico proprio. Ehm, abbiamo fatto il click sulla pagina che volevamo e dopo un po' ci vediamo il risultato sullo schermo. e il server web, dicevamo, è un componente software. Allora questo è una, un grafico relativamente aggiornato all'anno scorso Su questo sito, loro periodicamente pubblicano queste statistiche che ci fa vedere qual è, quali sono i server eh, i software più utilizzati come server web. Allora, vedete che ci sono... Due prodotti che hanno di fatto... questo allora, questa è una, uno share, ok? Quindi la somma di tutti fa 100%. In realtà il volume è in aumento per tutti. Però, diciamo così, come si dividono? Chiamiamolo tra virgolette il mercato. Perché il mercato non è perché molti di questi prodotti sono gratuiti, quindi non possiamo proprio parlare di mercato che si divide. Ma, ad esempio, questo qua blu è Apaci che è, è, è, è stato e era il più diffuso praticamente da sempre è un prodotto gratuito ehm, è installato qual, su quasi tutti i server Linux del mondo essenzialmente la sua, il suo dominio è diminuito a un certo punto quando in corrispondenza con la crescita di questo qua verde che si chiama Nginx NG di NJinks stanno qua, uh, New Generation o Next Generation, cioè l'hanno ripensato uno nuovo perché la complessità di Apache era arrivata a un certo punto che rendeva difficile renderlo più efficiente e più veloce. Allora hanno ripensato qualcosa di più semplice, con meno funzionalità ma maggiore efficienza per, perché quando cominciano ad esserci siti come social network e cose del genere che hanno miliardi di contatti all'ora, ogni frazione di microsecondo che riesci a risparmiare sono, sono, sono, sono soldi. Ecco utenti in più e quindi c'è stato questo calo perché su alcuni siti di grandi volumi hanno trovato le soluzioni alternative poi ci sono questi altri questo arancione che è quello della Microsoft Internet Information Services eh, ma adesso questo si una dubbio, adesso la Microsoft stessa tende a usare Apache tende a usare Linux sui propri server l hanno provato a venderlo in ambito enterprise viene usato cioè di fatto con Windows Server ce l'hai già automaticamente questo però è molto Raro, eh. cioè, il sito www.microsoft.com non, non usa il server Microsoft. Okay? E, se non ci credete, basta che, basta che andiate a vedere, quindi la maggior parte, e poi ci sono delle minoranze essenzialmente di siti offerti da altri server. Questo qua di Google sembra tanto, ma perché lui mi dà la possibilità di creare le vostre pagine eh, gratis sui suoi server? non ci sono quasi prodotti a pagamento. Eh, questa è una classifica leggermente diversa perché mentre la prima fa vedere tutti i siti esistenti, qui hanno messo un filtro su siti che abbiano un certo volume minimo di accessi. E quindi tutta la parte amatoriale, esperimenti, prove, eccetera, è scomparsa. E quindi si vede ancora di più la dominanza di, di, di Apaci la crescita di Nginx e il fatto che Microsoft a un certo punto ha lasciato perdere. Quindi sui suoi server, sui suoi servizi ha smesso di usare il suo prodotto e, e ovviamente questa fetta di mercato che era stata erosa è stata recuperata subito dopo. Mercato sempre tra virgolette. Quindi vuol dire che, pensiamo al numero, il 60% di tutti i siti internet gira con lo stesso software, alla faccia della standardizzazione. Trovatevi un altro campo in cui ci sia un prodotto che è stato liberamente scelto, non per monopolio, non per imposizione, non per legge, dal 60% di tutte le aziende concorrenti tra di loro, e perché funziona bene? È gratis? È veloce? Che vuoi di più? Lo installi e non ci devi più pensare. Ci sono tantissimi tecnici che hanno le competenze per installarlo e configurarlo, perché il prodotto è quello. Quindi è anche importante, in, una, in un ambito in cui hai tante tecnologie che si intersecano tra di loro, trovare i tecnici che si è in grado di gestire. Se hai il prodotto di nicchia, poi vai a trovare quello bravo che te lo fa funzionare bene. O quanto lo paghi. Beh, la stessa cosa, addirittura un filtro ulteriore, il top, il top milione di siti, quindi il, il, il, il milione di siti che ha avuto il traffico maggiore. E qui si vede chiaramente il trend che dicevo prima, depurato da tutte le fluttuazioni dei siti minori. E quindi qui siamo a 45 più 25, siamo fino al 60%, che si mangia praticamente i prodotti gratuiti che si mangiano la totalità di server web. Allora, finora cosa siamo stati capaci a fare? A visualizzare su un browser una pagina HTML più tutte le sue immagini a corredo cose varie che era memorizzata su un server ovunque nel mondo grazie alla collaborazione di uno di questi software che ci ha risposto alla nostra richiesta se tu spegni questo software Apache su quel server lui non risponde più e il sito è morto però c'è cioè, un però c'è cioè, chi è che l'ha scritta questa pagina html a mano chi è che si mette a scriverlo? E poi, aspetta un attimo, davvero a mano? Perché ogni volta che il sito cambia un po', si aggiorna un po', c'è una news in più, c'è un evento in più, ci vuole un omino che vada a mano a correggere questo. No, dai, per ok, favore. Ok. Il meccanismo del protocollo HTTP prevede un trasferimento di file HTML. Ma nessuno dice al server web che quel file html debba per forza essere scritto a mano e salvato su un disco la prima cosa che fa l'informatico, essendo pigro, è se non vuole fare tante volte una certa operazione, scrive un programma che lo faccia per lui allora, il livello successivo dell'architettura web è quello di dire ok, tutte queste richieste web alcune sono per le immagini, le icone, eccetera, quelle fatte una volta va bene per sempre ma l'HTML cambia sempre perché il suo contenuto si deve evolvere. Cioè non è che quando mi collego Gmail per far per vedere la posta mi dà sempre gli stessi messaggi. No, ogni volta cambiano. Allora, il contenuto delle pagine HTML deve essere generato in modo dinamico. Vogliamo che sia generato in modo dinamico, se no non ci serve a niente. Ci compriamo un libro stampato, se è sempre uguale, è anche più comodo. Allora, il livello successivo, che sta sotto il web server, che è l'application server, è la parte di architettura che serve per generare dinamicamente le pagine web. E dopo il caffè ve lo racconto.